Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta alla boscaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono funghi misti surgelati, speck tagliato a dadini, olio extravergine d'oliva, prezzemolo tritato, vino bianco, pisellini surgelati, panna da cucina fatta col bimbi, sale, pepe, noce moscata, aglio, farfalle, e acqua. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo i viselli. Lo speck. E il vino bianco. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo insaporire per 5 minuti. 100 ⁇ C con l'antiorario velocità 1. Adesso aggiungiamo i funghi. Sale. il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 15 minuti a 100 gradi con l'antiorario orario, velocità soft. Adesso aggiungeremo l'acqua e azioniamo il bimbi per 7 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. Adesso aggiungeremo le farfalle. Con la spatola del bimbi mescoliamo leggermente. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere, la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione della pasta nel nostro caso 11 minuti 100 gradi anti a velocità soft due minuti prima del termine della cottura della pasta fermeremo il bimbi Fermiamo il bimbi a due minuti dal termine della cottura della pasta, aggiungiamo la panna, amalgamiamo leggermente con la spatola, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo proseguire la cottura sempre con l'anti-orario a velocità soft la pasta è pronta andiamo a impiattare e spolverizziamo con del prezzemolo tritato pasta alla boscaiola grazie e alla prossima ricetta